buongiorno salve. Sì, si salve come posso aiutarla mi scusi potrebbe parlare più forte per piacere non si capisce un tubo ma è italiano io sono italiano sono guardi Figuri, sono qua dalle circa meno quasi, per non dire presto, alle nove. E il terzo caffè non ha ancora fatto effetto, quindi non mi faccio impazzire. <sussurra> ma per caso ho preso un appuntamento? Allora, dica il suo nome e cognome, e mi dia il codice tutto lambarabimbarabam. <sussurra> va bene va bene quindi lei è il signor punto di domanda io sono Gino Cadavere e non ho amato il reddito signor Gino Cadavere va bene mi lasci controllare quindi lei sta richiedendo nuovamente il reddito di cittadinanza giusto? Sì. controlliamo subito ci vorrà un attimo Comunque, nel mentre potrebbe passarmi i documenti necessari, quindi questo documento d'identità. Mi serve anche l'ISE, telefonando io dove si addio, super trafra, firma qua, califragilistica. Mi faccia inserire i dati. C'è un problema: lei risulta dall'inizio del mese e qui è scritto a lettere cubitali. te ce tu. Lei risulta morto Inoltre abbiamo scoperto chi sta impuzzolendo tutto l'ufficio E non mi pare di essere pagato sufficientemente per passare quattro ore ad assorbirmi anche la sua puzza <susurra> Sì è morto come glielo devo dire in zombiese Lei non ha più il diritto del reddito di cittadinanza Tra l'altro scusi se posso farmi anche gli affari suoi ma potrebbe spiegarmi come è morto Ma non so! morto non è ah capisco è morto di fame mi dispiace tanto mm, Faccina triste la capisco benissimo anche io prima di trovare questo impiego ho avuto un periodaccio per fortuna abitavo nella casa al mare dei miei genitori e trick e track insomma sono riuscito a cavarmela L Ho trovato qui e sono come vede super contento ho come colleghi mio zio e mio padre e anche mia zia Eppure mio cugino, che ora è in malattia. Mio zio dottore gli ha fatto un certificato per mal di vivere. Ma sa, mio cugino è un tipo fragile. Insomma, io vado al lavoro anche con il mal di pancia. Mi cammina bene. Comunque, mi spiace. <ride> Purtroppo non posso farci niente, le auguro buona fortuna, faccina triste, cuore che piange. Avanti un altro! Va bene, guardi, posso provare a fare un tentativo e vedere se, e dico fidati, come procedere in questi casi particolari. In fondo lei mi è molto simpatica. Lasci fare a me, mi faccio fare una chiamata. Ciao Matteo, ciao! Come stai? Tutto bene? Sì, sì, certo, non mi dire. Guarda, lascia stare. Sentite cosa mi è successo. Aspetta, eh? ho bisogno del quarto caffè. Buone notizie! Quindi possiamo ripetere e inoltrare ugualmente una domanda per i cittadini per redditi medio bassi Nel suo caso, sottoterra. Ecco qua finito. Contento? Ops. No il tempo termine massimo è scaduto non è possibile effettuare ulteriori richieste per informazioni andare nel sito dot com slash credici <ride>